Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane alla barbabietola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono per il preimpasto, barbabietola tagliata a fette, lievito di birra fresco, acqua, miele e farina di tipo 00. Per fare il pane farina di tipo 0, olio extravergine di oliva, sale e semi di papavero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la barbabietola E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito di birra. E il miele ed azioniamo il bimbi per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina di tipo doppio zero ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3 il preimpasto è pronto lasciamolo lievitare all'interno del boccale con il coperchio e il misurino per circa due ore trascorso il tempo come del preimpasto è pronto adesso andiamo, andremo a impastare il pane mettiamo all'interno del boccale la farina di tipo 0. la barbabietola i semi di papavero l'olio e il sale e lo facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro abbondantemente infarinato. Adesso formeremo una pagnotta E la trasferiremo in una teglia del diametro di 20 cm rivestita con carta da forno. Adesso copriamo l'impasto con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per almeno un'ora e 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo, il pane è ben lievitato. Adesso, con un coltello, faremo una X. E lo andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 60 minuti. Il pane è cotto, lasciamolo raffreddare prima di servire. Pane alla barbabietola. Grazie e alla prossima ricetta.